un anno fantastico pieno di soddisfazioni d'amore per i nati fino al 10 giugno per le coppie sarà facile superare eventuali disaccordi e chi da tempo cerca l'amore ecco che lo troverà diversa la situazione per i gemelli nati nella terza decade, per i quali l'anno si prospetta più complesso se c'è aria di crisi la rottura sarà inevitabile ma cosa bizzarra per molti di voi potrebbe essere un vero sollievo. Per i gemelli nati nella terza decade, Saturno richiede sforzo e impegno per riuscire e sarete messi a dura prova. Può darsi che perdiate il lavoro e che si presenti qualche problema economico. In primavera però sarete protetti da Venere e potrebbe arrivare un'occasione fortunata, anche se temporanea. Il 2017 sarà invece estremamente positivo per i nati a maggio e nei primi giorni di giugno.